buongiorno gente benvenuti in questo nuovo video oggi è domenica fuori sta diluviando e quindi è una giornata perfetta per rimanere in casa e fare due chiacchiere con voi ho anche acceso le mie candele preferite perché era l'atmosfera giusta e siccome le cose di cui vi voglio parlare sono un po a rischio di farmi passare per quella che vuole fare la professorina allora ho deciso di uh, impegnarmi con i trucchi e quindi prepararmi insieme a voi per la giornata e in questo modo cercare di parlarvi nel modo più sincero possibile. Il motivo principale per cui uh, ho deciso di fare questo video è perché si sta avvicinando l'estate e anche se voi mi direte ma non è ancora finito febbraio? Qual'estate? L'estate è ancora lontana. In realtà per arrivare preparati all'estate Bisogna muoversi in anticipo e quindi per evitare poi di ricorrere a rimedi last minute quasi assurdi a maggio bisogna fare qualcosa già da febbraio per arrivare in uno stato in cui uh, non abbiamo paura di uh, metterci il costume o andare in spiaggia con serenità. Non che si debba avere questo tipo di ansia da spiaggia ma siccome è un argomento molto molto quotato e quindi eh, già da aprile se non prima verremo bombardati da questo concetto di beach body e eh, prova costume ho deciso di fare un video un pochino diverso da quelli che magari potete trovare online per stimolarvi a qualcosa ma non soltanto per farvi trovare pronti quest'estate ma proprio per cambiare il modo in cui um, vedete il vostro corpo e uh, il modo in cui cercate i rimedi e quindi non quelli di raggiungere soltanto lo stato fisico desiderato ma anche quello di raggiungere um, prima di tutto la pace con noi stessi e prenderci cura prima di tutto della salute che di tutto il resto perché poi mi sono resa conto nel tempo che i rimedi last minute non funzionano se non per qualche giorno o settimana e quindi per avere una trasformazione che duri nel tempo c'è bisogno in realtà di tempo e qui sono un po ridondante però è così e poi mi sono anche resa conto che concentrandoci sulla salute e sullo stare bene prima di tutto, poi porta anche a dei benefici estetici, e quindi il tutto diventa anche meno stressante. E il percorso diventa un po' l'obiettivo di stare bene e non di uh, preoccuparsi di come siamo soltanto fisicamente. Il secondo motivo di questo video è un pochino più personale perché di recente ho avuto una bella wake up call che mi ha fatto un po' riflettere sulle mie scelte e anche se in questo momento non ve ne voglio parlare più nello specifico di che cosa mi ha fatto svegliare perché è una cosa che sto cercando ancora di uh, digerire io stessa e di capire come gestirla e quindi magari ve ne parlerò in un secondo video, ma... Uh, ho pensato che comunque questo stimolo che ha dato a me uh, questa situazione in cui mi trovo potesse essere utile per uh, stimolare anche qualcuno di voi a... Prendere in mano la propria vita le proprie scelte e darsi da fare per la propria salute ora il fatto è che chi mi conosce se mi sente dire queste cose mi dirà ma proprio tu devi fare qualcosa per essere più sana e più attiva e più attenta a quello che fai perché comunque agli occhi di chi mi uh, vede quotidianamente io sono una persona abbastanza fit, abbastanza fissata sull'alimentazione, sul mangiare sano, su um, avere una routine sana e quindi potrebbe sembrare una scelta un po' esagerata di uh, concentrarmi ancora di più sulle mie scelte ma voglio proporvi che in realtà qualsiasi sia il punto di partenza si può fare sempre qualcosa per migliorarlo e quindi ehm, sempre sullo stesso concetto di cui parlavo nel video di inizio anno, quello di fare l'1% in più ogni giorno per migliorarci, lo voglio applicare anche nell'ambito della mia salute e quindi eh, mi sono fermata un po' per analizzare che cosa potrei migliorare, dove sto facendo qualcosa di magari non troppo giusto e dove potrei essere un pochino migliore. Il primo punto di questi è il sonno e qui sono certa che moltissimi di noi non stiamo dormendo abbastanza e non stiamo avendo una sana routine del sonno e quindi mh, per iniziare a partire da domani voglio Cercare, no, non dirò voglio cercare, a partire da domani dormirò almeno 7 ore e mezza a notte. Lo so che non sarà sempre possibile, ci sarà sempre quell'improvviso che non mi permetterà di farlo, però mi impegnerò per farlo nella maggior parte dei casi e quindi il più possibile di rispettare queste ore di sonno, che devono essere un minimo di 7 ore e mezza e quindi per arrivare poi a dormirne 8, perché mi sono resa conto che comunque con 8 ore di sonno mi sveglio anche naturalmente, senza mm, sentirmi stanca, e quindi questo è il mio obiettivo principale, perché comunque il sonno influisce molto sulla nostra salute e uh, sullo sistema immunitario in generale, e quindi voglio partire da questo, voglio mm, prendermi cura del mio Corpo, dandogli la possibilità di recuperare tutte le forze che ha sprecato durante il giorno, di rigenerarsi e di ricaricarsi per rendere al meglio il giorno successivo. Poi la seconda cosa che voglio migliorare e qui è l'alimentazione. Ora io, come dicevo, sono abbastanza brava in questo, però... Mm, ho anch'io alcuni vizi che dovrei uh, eliminare. Il primo tra questi, che ho già uh, cercato di eliminare durante tutta questa settimana, è lo zucchero perché io non aggiungo di solito in nessun tipo di alimento se non uh, nel porridge che mangio a colazione. E anche se uso lo zucchero di cocco, è comunque zucchero. E rimane zucchero e niente lo farà diventare una cosa sana e quindi ho rinunciato allo zucchero nel porridge cercando di gustarmi il più possibile il porridge quindi mangiandolo un pochino più lentamente per cercare di capire bene i sapori e non cercare quel tocco in più di zucchero che in realtà serve quando mangi troppo di fretta perché al primo boccone deve essere già una cosa wow invece se non lo aggiungi magari all'inizio la cosa ti sembra un pochino più insipida però se ti concentri, se mangi piano piano e poi io aggiungo comunque la mela che è dolce cerco di eh, concentrarmi su quel dolce, sul dolce naturale e in realtà non mi sono trovata malissimo e quindi non è stato poi così difficile rinunciare a quella piccola quantità di zucchero che aggiungevo nel porridge la mattina poi un'altra cattiva abitudine che avevo era quella di uh, mangiarmi um, il biscottino insieme al cappuccino a metà mattinata e uh, sto cercando di eliminare completamente questa abitudine perché non fa bene potrebbe essere quella piccola coccola in più da mangiare ogni tanto, proprio una volta ogni due settimane, idealmente per me, ma non è una cosa da fare tutti i giorni perché comunque non riesco mai, perlomeno io non riesco mai a fermarmi al primo biscottino e quindi poi finisco per mangiarne tre e questo è solo altro zucchero in più che non serve a niente. Ovviamente per sostituire il biscottino, che è una cosa molto piacevole, molto golosa, ho dovuto ehm, cercare un'alternativa che mi ehm, faccia esaltare altrettanto e quindi ehm, sono andata per le cose che amo di più, una fetta di pane con del burro d'arachidi che ehm, sinceramente se la devo mettere a paragone con il biscottino la preferisco sempre e quindi facendo un piccolo sforzo in più perché Uh, ovviamente la fetta di pane col burro d'arachidi non è così immediata come il biscottino, per cui devi ricordarti di portarti una fetta di pane, devi prenderti il burro d'arachidi e spalmarlo, ma rende comunque il tutto, anche questa semplice pausa in cui faccio uno spuntino, un momento in cui scelgo consapevolmente di mangiare una cosa che mi faccia bene e non una cosa che gratifichi soltanto il palato poi un'altra cosa in cui sono un po' indisciplinata è il sale e qui eh, vi confesso il sale è una grandissima dipendenza per me perché se lo zucchero non mi dà tanti problemi non mangiarlo eh, il sale faccio un pochino più fatica e questa settimana ho provato a eliminarlo ed è stato parecchio difficile lo ammetto però già ho cercato di mm, non aggiungerlo mentre cucino e ho cercato di compensare la mancanza di sale con magari un pochino più peperoncino e qualche spezia in più. Intendo continuare con questa sana abitudine perché so che il sale fa male alla pressione e alla circolazione e io in questo devo migliorare tantissimo perché la mia circolazione è veramente pessima anche se mi alleno 6 eh, giorni su 7 e quindi spero che rinunciando al sale riuscirò a migliorarla un'altra cosa in cui sono un pochino indisciplinata sono i cibi fritti perché io mangio abbastanza sano perlomeno credo di mangiare abbastanza sano nel senso che mangio tantissima verdura frutta, come vi ho già detto, non aggiungo zuccheri, eh, mangio cereali integrali, mangio legumi, sono vegetariana e quindi faccio già delle scelte abbastanza consapevoli. Ma un altro mio grande problema è il cibo fritto, perché ad esempio eh, il weekend per me è uguale a spaghettini al pomodoro e il pomodoro ovviamente è quello fresco, ma in padella con eh, olio, eh, tanto sale, peperoncino, magari eh, una spolverata di zucchero e quindi cucinato in questo modo non è più una cosa sana. Ovviamente mangiarlo ogni tanto non succede nulla, ma se diventa una scelta puntuale ogni weekend per due giorni, quindi sabato e domenica, in un mese diventano già otto pasti non sani e quindi um, ho deciso di ridurre proprio al minimo se non abbandonare completamente questa abitudine e quindi il pomodoro, anziché friggerlo, lo cucino con l'acqua e... Ovvio non è la stessa cosa, non mi dà la stessa soddisfazione, però so che è una scelta che mi farà bene alla salute, quindi eh, riesco a tollerarla un pochino di più. Ovviamente il cibo fritto mh, dà più soddisfazione, però anche qui è questione d'abitudine e quindi se ti impegni a resistere alla tentazione per un pochino, poi eh, diventa una nuova abitudine e non è poi più così difficile mangiare i cibi non fritti ora tutto quello che vi ho detto finora uh, l'ho paragonato su quello che faccio già io perché uh, volevo darvi l'idea di mh, come si può migliorare rispetto al punto in cui ci troviamo e quindi fare piccoli passi per avere un cambiamento più importante nel tempo e quindi quello che vi voglio suggerire dandovi l'esempio su di me è che basta davvero poco eh, e quindi un piccolo minuscolo cambiamento per migliorare la propria salute e l'aspetto fisico e estetico. Quindi se non vi allenate per niente, fare anche 10-15 minuti di allenamento leggero farà davvero la differenza. Se al giorno fate poco più di mille passi, arrivare a farne 2000 è già un ottimo traguardo e quindi non bisogna darsi obiettivi assurdi e eh, irraggiungibili, perché a lungo andare questi sono difficili da mantenere, mentre degli obiettivi minuscoli di un per cento in più rispetto a quello che già state facendo saranno più ehm, facili da mantenere nel tempo. Sono piccoli cambiamenti che però ripetuti ogni giorno ci porteranno in quella situazione che idealmente desideriamo raggiungere. Un'ultimissima cosa che mi voglio abituare a fare per uh, aiutarmi in tutti questi altri obiettivi che mi sto dando è quella di uh, non portarmi a letto il cellulare e quindi seguire questo consiglio che tutto il mondo del web sta dando da un po di tempo che è quello di ehm, eliminare i device elettronici dalla stanza da letto o comunque tenerli lontano dal letto e ehm, non utilizzare schermi prima di andare a dormire per almeno mezz'ora e questo è il mio obiettivo principale perché mi sono resa conto che quando uso il cellulare fino a quando mi addormento eh, il mio sonno è molto disturbato e non riesco a riposarmi bene. Perché poi riposare bene è fondamentale anche per quanto riguarda le scelte alimentari che facciamo durante la giornata e quindi non sentiremo tutto quel bisogno di mangiare tantissimi dolci durante la giornata. E sarà molto più facile non cercare il biscottino o il cioccolato, così come eh, sarà molto più facile scegliere cibi più sani, meno processati, con meno sale e eh, avremo più pazienza anche per cucinare qualcosa di sano e eh, le nostre scelte alimentari saranno più consapevoli durante la giornata perché il corpo sarà riposato, il cervello sarà lucido e mh, anziché cercare una ricarica immediata sceglierà le cose che lo nutrono davvero e gli danno davvero dei benefici importanti. Io ho finito di truccarmi, mi manca solo da sistemare i capelli ma vi risparmio l'ennesimo tutorial su come fare i boccoli perché su youtube ce ne sono già abbastanza direi. Vado a sistemarmi velocemente perché poi eh, voglio sfruttare il pomeriggio per fare un po' di reel per Instagram e quindi venite a trovarmi anche là. Voglio sapere davvero quali obiettivi vi darete per i prossimi mesi in vista dell'estate e um, quali sono le vostre priorità, se sono le stesse che ho io o ne avete altre. Sono davvero curiosa quindi fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Se questo video vi è piaciuto e avete apprezzato i contenuti lasciatemi un like perché questo aiuterà il mio canale a crescere e uh, prima di andare via ricordatevi di iscrivervi per ritrovarci di nuovo qui la prossima settimana. Io come sempre vi mando un abbraccio gigantesco e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!